Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra quarta lezione dove introdurremo le prime tecniche effettivamente di combattimento con che cosa? con alcune tecniche che noi eh, pratichiamo in palestra sin dai primi giorni e che eh, vengono chiamate primo Tao il Tao o via o strada o percorso cioè una parola cinese che introduce tantissimi concetti in questo caso, nel nostro caso, la parola Tao come kata per il giapponese è l'insieme di esercizi di tecniche di combattimento eseguite a vuoto, diciamo, per imparare appunto queste tecniche. Quindi oggi partiremo con il primo Tao, iniziando dal saluto e dai primi movimenti, che ovviamente potrai imparare come sempre a casa, sul tuo balcone, nel tuo giardino, sempre rispettando. Le regole ambientali, cioè facendo attenzione a non rompere i mobili, scocciare vasi o fare, eh, dare fastidio a, chi, a chiunque sia in casa con te. Quindi scegli bene il tuo spazio di allenamento e concentrati su questa parte che è molto importante. E quindi direi che possiamo partire con il nostro primo Tao. La prima cosa importante da fare è il saluto. Il saluto è, si dice anche, no? il buongiorno si vede dal mattino. Eh, la prima cosa che dobbiamo eseguire è che eh, ci mostra al, agli altri quindi sarà sia fiero, un saluto molto conciso e fiero e, ma anche semplice il saluto nel nostro stile si esegue portando le braccia diciamo, una sull'altra e scendendo non di, oltre, non di 90 gradi continuando a guardare diciamo, chi abbiamo di fronte cioè non facendo questo ma semplicemente questo e dichiarando il nostro intento verbalmente con una certa sonorità, in questo caso primo tau, quindi faremo il saluto in questo modo. Primo tau. Dalla posizione di saluto passeremo alla posizione di guardia, quella che vi ho insegnato due lezioni fa, che è cavaliere, questa, con la guardia sinistra avanti. Ecco, da questa posizione visualizzeremo due avversari immaginari che si trovano a 45 gradi cioè vedete non sono dietro non sono di lato e non sono davanti sono a 45 gradi e che cosa dobbiamo fare qual è la nostra prima mossa è identificarli con un movimento del corpo quindi dalla guardia centrale passeremo a spostare la nostra intenzione sul nostro primo avversario che si trova appunto nel, sulla nostra diagonale sul lato sinistro quindi Saluto, guardia, spostamento. Lo spostamento dovrà essere anche ovviamente visivo. Sarà strano guardare un avversario e poi mettere la testa per terra. Quindi dalla guardia guarderemo il nostro avversario. Vedete l'altra mano è sul petto e questa è quella che fa da mirino. Primo movimento di parata sarà una parata bassa all'interno del nostro ginocchio. Vedete non è qui. Non è qui, è su un ipotetico e immaginario calcio che tira il nostro avversario. Quindi, guardia, spostamento, parata. La parata si eseguirà con il palmo che schiaccia verso il basso la gamba del nostro eh, avversario. A seguire, quindi dopo questo movimento di parata, porteremo la nostra mano, vedete, chiusa modello proprio calate con la punta così, sempre all'interno del nostro ginocchio eseguiremo una seconda parata, da basso a media. Media vuol dire che arriva all'altezza dei nostri occhi e poi si chiude dietro il nostro orecchio. Quindi guardia, parata, parata. Questa seconda parata para un pugno, sempre ipotetico del nostro avversario, sulla zona iniziale del colpo quindi paro una gamba paro un braccio e chiudo e questi primi movimenti sono solo di natura difensiva adesso passiamo a un movimento di attacco quindi dopo aver eseguito la seconda parata Eseguiremo il primo movimento tecnico del kofu che si chiama avvitamento e che in questo caso prevede un pugno con avvitamento. Per avvitamento si intende che il nostro bacino ruota e anche le nostre gambe, vedete? Questo. Dalla posizione del cavaliere avvitiamo le gambe ed eseguiamo in questa posizione un pugno molto basso all'altezza pancia, zona inguinale o addirittura ginocchia. Quindi, da qua, giriamo e stendiamo il nostro pugno vedete? Verticale l'altra mano protegge le costole ok? Quindi guardia, osservo, paro, paro, colpisco questo colpo ovviamente inizialmente ti sembrerà che le gambe girino un po' per conto loro immagina che tu lo debba eseguire in ginocchio quindi, giovotando il piede e stendendo col ginocchio a terra. Questo ti aiuterà a eseguire il colpo nel modo più tecnico possibile. E quindi, a questo punto, tireremo anche il nostro primo calcio frontale. Sempre al nostro avversario a sinistra. Paro, paro, colpisco. Adesso tiro un calcio con la gamba posteriore. Alto, che scende dietro. Il braccio resta in questa posizione, le gambe restano in questa posizione. Torno in cavaliere, mentre stendo un pugno diretto al viso con la mano sinistra. Tac, e giù. Ecco. Io eseguirò lentamente questa prima parte e te la lascerò provare a casa. Poi continueremo, continueremo la prossima volta con la stessa parte anche dalla parte destra e quindi simmetrica. Quindi, un bel respiro, saluto, dichiarazione di intenti, primo Tao, cavaliere. Osservo l'avversario, paro basso, paro medio, e su, colpisco pugno con abitamento, stendo calcio frontale, Pugno diretto, guardia, questa volta, destra, avanti. Bene, buon lavoro, fammi sapere se tutto questo ti è chiaro ed esaustivo e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!